anzi casa è un bordello casa è un bordello io non ne posso più non ne posso più da quando c'è tutta la cosa di cavecchia eccetera io non sopporto più questa casa è, è bellissima amo la zona eccetera ma è troppo piccola e non ci stiamo cioè anche le piante non ci stanno più sono piene non ne possono più questa è quella del mio compleanno di due anni fa, è lunghissima, cioè, secondo me, eh, questo ramo è oltre due metri. E poi c'è lei. lei è due volte. Ah, sì. E poi c'è lei che è quella del compleanno di quest'anno. E anche lei sta crescendo. Eh. Sta crescendo forte e vigorosa. Ecco, guarda qua, che bella che. è bello perché sono piante che comunque anche se andiamo via eh, quando andiamo via una settimana due settimane Jimmy gli lascia il disperser dell'acqua e gli lasciamo un pochino la finestra aperta per la luce ma comunque resistono benissimo per fortuna perché sennò con noi il <ride> vabbè vabbè vabbè guardate anche i fiori che mi ha regalato Jimmy per San Valentino niente a me qualunque cosa che comprenda fiori, piante, verde, natura mi rende felice Oggi siamo in zona City Life e quindi per pranzo uh, fuori siamo venuti da Poké House Io amo mangiare il poke, cioè poi poke House fa belle grandi devo dire Super top, super top E io sono nello squad In realtà dice bolsa acquistata zero ma non è vero Però eh, mi sono dimenticata spesso di farlo passare Ma sapevi che io ho la loyalty calda di poke House? Ogni tot bolsa me ne regalano un paio, no. una. Fondo di quinoa, riso bianco, tonno, gamberi, avocado da mame, zucchine, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Mangiare fuori con la poke è uno dei miei pasti preferiti perché è super nutriente, è un pr pranzo, è un pasto completo ed è veramente un'ottima soluzione on the go, super super healthy e um, super gustoso. Ti, dà, ti dà voglia di continuare la giornata invece che addormentarti ma perché questa cosa? Io voglio le bacchette Sì, boffa dopo le bacchette C'è una a Oh, Voglio ah, no. fare uno shooting fi fitness con questo freddo, subito dopo pranzo, in eh, Reggiseno, all'aria aperta, un il no. 16 febbraio. Esatto. Ah. La di un <ride> che freddo, freddo! Comunque oggi giornatona. Perché uh, stiamo facendo un sacco di cose, siamo, siamo venuti in city live per un meeting e poi anche per portarci a casa dei contenuti per approfittare della location un po' uh, city, city, city live, city. E nulla, in realtà è un, tieni, è un discorso che ho affrontato anche su, sul mio Instagram, però io ho questa tendenza a uh, quando ho un sacco di cose da fare, a non um, volerle fare, <ride> lo so, può sembrare, cioè è assurdo da dire, però proprio il mio corpo ha quasi una, una ribellione e um, mi sento oppressa. Io prima di iniziare la giornata, ad esempio oggi, che è una giornata che siamo usciti la mattina e torneremo stasera dopo cena, quindi super piena di impegni, bellissimi, impegni stupendi, però io... Se stamattina prima di uscire ho incominciato a pensare a tutte le cose che devo fare e ho avuto quasi una repulsione. <ride> e, um, si tramuta soprattutto a livello fisico in stanchezza. Cioè io prima di uscire stamattina ero distrutta, voglio gli che mi pulsavano, volevo soltanto nascondermi e andare sotto la lenzuola. E invece adesso poi sono uscita perché ormai mi conosco, so che funziono così e so che devo imparare a non pensare e far, far finta di nulla Tipo, no non è vero, non sto facendo niente e andare, semplicemente andare E eh, infatti adesso sono super energica, abbiamo già praticamente fatto tre, tre cose su quattro che dovevamo fare e stiamo macinando di brutto, cioè... Però io ho questa tendenza, prima di affrontare le cose, prima di uscire mi viene questa, ho questa pulsione a nascondermi per non farle. E in passato molto spesso gli davo corda e infatti magari tante volte ho detto no non esco più all'ultimo perché prima di uscire, prima di andare a fare quella cosa, ho sempre qualcosa che mi dice statene qua, statene qua, statene, statene nel tuo. E però ormai ho imparato a gestirlo e um, semplicemente non lo ascolto, non lo ascolto mi faccio un po' di violenza psicologica perché vi dico, sì già, no, vai e poi affronto le cose e mi piacciono, perché ovviamente sono tutte cose che io amo fare e che sono, se no non le farei però vabbè, così, così come dico, quando mi vedete fare tutte le cose super felice e spensierate, in realtà dentro di me c'è una guerra oh yeah. Come yogurt, ho questo qua di soia della Selunga, solo che l'ho preso perché era a sconto. In, in realtà, lo yogurt di soia della Selunga costa di più al chilo di quello di marca come il Soyasan, solo che loro ti vendono il pacchetto da 2 a Euro. invece lo so io sono solo il pacchetto da 4 quindi il pacchetto da 4 ovviamente costa di più rispetto a quello da 2 però in realtà è il prezzo al chilo che conta quindi mi raccomando ragazzi sempre il prezzo al chilo Sono a Milano, mi riapproprio della mia workout routine, riesco a venire in palestra, sono molto felice perché ho finito il corso di aggiornamento di cui vi ho parlato negli ultimi video e adesso sto mettendo in pratica tutto quello che ho imparato insieme a tutto quello che io già sapevo e eh, mi piace perché sto creando dei workout che eh, piacciono anche a Jimmy e, quindi adesso ci stiamo spesso allenando insieme, non sempre e mi piace testare i miei allenamenti su di lui. Quindi la mia workout routine della settimana sono due workout total body insieme a Jimmy e poi faccio dei focus con pesi, gambe e upper e poi addome, mobilità eccetera. Comunque è molto divertente e sono molto molto contenta perché um, sono belli, ci stiamo divertendo un sacco e sono contenta che piacciono anche a Jimmy che è molto picchi. Dovete sapere che ultimamente lui in questi insomma lui in, da quando ha finito calcio non è che. La palestra e bodybuilding gli si è mai piaciuto tantissimo, lo faceva perché insomma gli faceva piacere stare in forma eccetera, però mh, aveva sempre pochissima motivazione perché gli allenamenti di solo pesi non l'hanno mai divertito troppo e eh, invece i miei allenamenti sono un pochino più completi e quindi gli piace visto che questo video è stato un mix di giorni ho cercato di prendere gli highlights di alcuni giorni eh, di queste ultime settimane perché eh, spesso eh, se filmassi cosa, soltanto ciò che faccio in una giornata sarebbe un video veramente noioso quindi ho pensato per questo video, visto che sono state settimane un po' uneventful, di mettere insieme delle clip di quando facevo qualcosa di interessante. Quindi abbiamo colazione della settimana, perché è una settimana che faccio quella colazione, la amo profondamente. Poi c'è stato, vabbè, l'avete visto, pranzo fuori, consigli, bla bla bla. Tra parentesi, ecco un highlight, sono andata a sistemarmi le unghie, guardate che carine, che carine, le adoro, così super naturali, rosino con questi disegni ghirigori, c'è il cuoricino pazzesco, sì. poi abbiamo parlato di allenamento eccetera e quindi terminerai questo video con un altro mio grande interesse che è la lettura, no come vedete non è rifare il letto, no, o mettere in ordine, no, lettura, allora Ultimo libro di, eh, delle saghe di Donato Carrisi, questa è la terza saga, quella di Pietro Gerber, Gerber come lo chiamate. Um... Cioè, se siete abituati ai romanzi di Carrisi, mi dispiace, ma questo, almeno per me, probabilmente non era nello giusto state of mind, eccetera, non è stato all'altezza. Sicuramente leggerò anche il sequel, perché... Ma magari si deve leggere. Speriamo che sia un pochino meglio. Ammetto che io, ed è una cosa che mi succede molto spesso, purtroppo sulla quale sto lavorando, ho una difficoltà, cioè quella che io riesco a leggere soltanto quando riesco veramente a staccare la testa completamente. Quindi anche l'università, sì, durante i tempi dell'università riuscivo a leggere sempre solo d'estate oppure. Talvolta d'inverno se non avevo la sessione, infatti leggevo sempre solo d'estate e è una cosa che un po' mi pesa perché anche adesso nonostante lavoro eccetera se ho delle cose che mi occupano mentalmente e per quanto comunque il mio lavoro sia nell'ambito fitness, fisico eccetera Comunque mi impegna anche mentalmente, ho fatto veramente tanta fatica a ritagliarmi del tempo per staccare la testa e leggere. Un po' perché dentro di me ho questa idea, pazza, assurda, che mh, la lettura, quando metto a leggere, occupo la testa, tipo del mio 100%, vado ad occuparlo eh, con eh, i libri e quindi poi ho soltanto a disposizione il 90%. Non... Strada, sono un po' particolari, lo sapete e quindi magari anche questo ha aiutato il fatto che ho avuto un po' di difficoltà anche se me lo sono portato a Budapest a Martinique, in montagna e non è stato letto, ho, detto, ho voluto finire di leggerlo perché volevo iniziare un altro e l'altro che ho iniziato ieri praticamente è lui Ragazzi, ma che tesoro è questo libro? Cioè, questo è un tesoro del, del mondo, cioè un patrimonio. Devo ancora finirlo? Ma me lo sto bevendo, praticamente. E eh, soprattutto è uno di quei libri che non è narrativa. O meglio, c'è una storia raccontata, ma è, è un libro mm, che scava nel profondo dell'anima. Quindi è un libro in cui mi rileggo molto e eh, che, nel quale leggo tantissimi concetti che condivido che hanno dei doppi, doppi sensi dei secondi, dei, del, della fase interpretativa a me leggere dei libri così piace tantissimo Super consigliato, super consigliato, lo sto stasera, penso domani, penso che lo finirò, ma cioè roba che lo leggo mentre faccio cose, cioè mentre cammino leggo. Oggi mi sono messa a passare l'aspirapolvere leggendo, ho fatto un bordello infatti, ma è veramente veramente interessante. Detto questo e avendo sproloquiato 5 minuti, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, che sarà un bel viaggetto, perché finalmente non ci sono più eh, liste A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, sto delirando, e, um, e quindi si può viaggiare. E sarà un viaggio di lavoro comunque ma insomma lo vedrete lo vedete prossimamente anzi se guardate questo video quando viene pubblicato eh, e, e mi seguite anche su Instagram lo vedrete domani bene ciao ragazzi grazie per aver visto questo video spero che vi sia stato utile che i consigli che vi ho dato vi siano stati utili noi ci vediamo nel prossimo video a Manchester <ride> spoiler Ciao ciao! Mua. Che strano fa l'altro così. Ciao ciao!